La cancelliera tedesca Angela Merkel si avvia a questo storico quarto mandato a capo del governo tedesco. Eh, ci sarà una nuova coalizione, eh, vedremo quale sarà, perché i socialdemocratici si sono messi all'opposizione e quindi adesso dovrà lavorare Merkel su eh, liberali e, e verdi. Ma cosa è successo in Germania? È successo che eh, la grande coalizione non è stata pre premiata dagli elettori. E il partito della Merkel ha perso circa l'8% dei voti, i socialdemocratici sono andati un po' meglio, hanno perso però il 5%, e per, però il, questo grande vantaggio che comunque Merkel aveva le consente di restare su circa il 33% dei voti e quindi di guidare le danze per la nuova coalizione. Eh, L'estrema destra cosa ha fatto? L'estrema destra ha fatto un buon risultato, sono arrivate sul 13% questi della FD. Eh, che è un risultato grande ma eh, diciamo rispetto ad altri paesi europei resta comunque la destra estrema molto marginale se pensiamo alla Francia quanti voti ha avuto Le Pen eh, o altre forze populiste magari non d'estrema destra ma come sono in Italia eh, ad esempio i 5 Stelle o la Lega o Fratelli d'Italia messi tutti insieme queste forze sono sono molto più eh, numerose, molto più forti anche in Olanda di quanto siano eh, la, sia la destra estrema eh, tedesca anche se è una destra estrema è veramente un po' pericolosa perché in mezzo ci sono anche dei nazisti neonazisti e così via Ora Angela Merkel dovrà cercare una nuova alleanza. Nella notte si parlava di un'alleanza tra eh, appunto, eh, i, popolari, i popolari di Merkel, i liberali che tornano in Parlamento con un ottimo risultato su posizioni più a destra di quelle che avessero avuto in passato e forse i verdi. È una coalizione molto difficile, adesso bisogna vedere bene i numeri parlamentari, in effetti i seggi. Eh, comunque sia, se dovesse esserci una cosa, un'alleanza del genere, su molte politiche ci sarebbe uno spostamento a destra della Germania perché se, mentre Merkel su alcune politiche verdi si è molto esposta è andata avanti sempre fermandosi sulla soglia dell'industria automobilistica ma ha chiuso le centrali nucleari, ha fatto politiche eh, sì, che gli ambientalisti hanno gradito eh, su altre cose sulla parte economica invece sarà probabilmente uno, sporta, uno spostamento più a destra quindi eh, c'è poco da sperare per paesi come l'Italia, di trovare una eh, comprensione da parte della Germania nei prossimi anni. Eh, sarà più difficile immaginare di poter condividere il debito, condividere i rischi delle banche e così via, perché in Germania comunque l'asse del governo su queste politiche si, si sposterà molto probabilmente a destra.